che vanta una community fiduolizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Sempre per la categoria Banking and Finance andiamo a premiare il Managing Director dell'anno Banking. E Il premio va a Liliana Fratini Passi, CBI. Mm -hmm. per essere alla guida di un'azienda leader nella digitalizzazione e nella semplificazione per l'avvio di importanti partnership di livello internazionale che hanno permesso alla realtà di esplorare in modo virtuoso altri mercati europei complimenti, buonasera guardi, un passettino lì, perfetto Liliana Martini Passi, CB, grazie, Managing Director dell'anno Banking il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, pagamenti elettronici. Chiamiamo sul palco CBI. Ed ecco, c'è diciamo, un ritorno in realtà. Eh sì, è un ritorno, è assolutamente. Prima, premio, un altro... squadra. premio, premio per... di squadra, il premio individuale. Esatto, esatto. Adesso è il premio, diciamo, di gruppo per rappresentare un'eccellenza in ambito open finance per l'ampia competenza e la preparazione nel settore dei pagamenti elettronici e nella digitalizzazione, per la flessibilità e la tempestività dei propri servizi. E infatti abbiamo un passettino più avanti, due categorie diverse, un po' più avanti, esatto, due categorie diverse e prima come dicevi tu premio singolo, adesso premio a tutto il gruppo che scorale. Certo. il premio giustamente. Bravissimo, complimenti. complimenti di nuovo, Di nuovo. E allora dal palco di Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, torniamo negli studi di Le Fonti TV per continuare a parlare dei nostri Le Fonti Awards, eventi che celebrano le eccellenze italiane. E in particolar modo quest'oggi ci concentreremo su una realtà che si è davvero distinta, ovvero CBI, che ha ricevuto un doppio premio. Innanzitutto un premio, possiamo così definirlo, di squadra, eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, pagamenti elettronici e poi anche un premio individuale come Managing Director dell'anno settore banking e noi proprio in rappresentanza di CB abbiamo Liliana Frattini Passi, direttore generale in collegamento con noi. Eh, buongiorno innanzitutto, benvenuta e ancora complimenti naturalmente per questi importanti riconoscimenti davvero grazie buongiorno a tutti ringrazio le fonti tv per questa opportunità e per questo duplice premio che eh, rende tutta la squadra davvero onorata e soprattutto soddisfatta per il tanto lavoro che viene profuso ogni giorno non soltanto da me ma da ogni persona che lavora all'interno della struttura e quindi davvero grazie per questo duplice riconoscimento ah, certo c'è cioè, insomma l'esaltazione proprio del del talento individuale e del talento anche di squadra del, del team. Ecco con lei, eh, dottoressa Frattini Passi, parliamo naturalmente eh, del settore finanziario che sta attraversando una grande eh, rivoluzione, la rivoluzione eh, digitale che ha modificato naturalmente il sistema eh, dei pagamenti, il vostro settore, nonché naturalmente anche l'organizzazione di imprese e banche. Ecco, quali sono innanzitutto i trend di questo settore in questo momento? Grazie per questa, per questa domanda, sicuramente... Come poc'anzi detto, il sistema finanziario sta assistendo ad una vera e propria rivoluzione nel mercato dei pagamenti, dove alcuni trend sono chiaramente tracciati. Eh, sicuramente ciò che è stato ed è ormai chiaro è che il quadro giuridico ha avuto una, eh, diciamo una forza propulsiva nel tracciare dei cambiamenti. Un quadro giuridico che ha spinto sicuramente con la Payment Service Directive 2 a definire un nuovo eh, una nuova cornice entro la quale nuovi player sono entrati nel mercato quindi un nuovo quadro che sta comunque evolvendo e oggi noi già stiamo contribuendo ai lavori per la definizione della evoluzione eh, della stessa PSD2 verso la PSD3 che ha disciplinato tutto il tema eh, insomma, la disciplina dell'open finance oltre che eh, stiamo assistendo a quello che è la regolamentazione promossa dalla Commissione europea sui pagamenti istantanei obbligatori, che eh, insomma è una regolamentazione che proprio mira a favorire lo sviluppo di soluzioni di pagamento competitivo a livello domestico e a livello eh, internazionale. Come richiamavo, eh, insomma, il quadro giuridico è sempre eh, lo strumento con cui poi nuovi player entrano nel mercato e questi nuovi operatori con l'avvento la, di nuove tecnologie ha dato una spinta competitiva a quelli che si definiscono gli incumbent, quindi le banche, eh, le banche presenti nel mercato. In particolare il, mo il mondo, eh, il mercato europeo dell'open banking e soprattutto di quello che noi definiamo l'open finance, ha dimostrato una certa dinamicità sia proprio in termini di crescita del numero dei fornitori eh, che si definiscono eh, terzi, terze parti, cioè registrati ai sensi della PSD2 sia proprio in, in, insomma su, su quello che riguarda eh, l'operatività. Eh, noi ovviamente abbiamo anche assistito ad un cambio epocale mh, sul comportamento dei consumatori. Eh, questo lo possiamo anche ascrivere a due anni eh, di pandemia dove sicuramente anche le ricerche più autorevoli dimostra che il comportamento dei consumatori sia orientato sia sempre più verso, eh, diciamo, casi di uso dei pagamenti in modalità alternativa al, al contante, quindi in, in modalità cashless e quindi i pagamenti digitali in particolare eh, noi li consideriamo come un abilitatore, come un ulteriore eh, grimaldello per la moderni, moderni, modernizzazione della, del paese e su questo noi siamo fortemente impegnati ad abilitare questo percorso evolutivo eh, verso i nostri soci clienti che sono le banche e intermediari finanziari. Sì, ecco, naturalmente un tema di profonda attualità che è, è al centro anche eh, della cronaca e del dibattito politico. Quindi ecco, dottoressa Fratini Passi, abbiamo fatto questa panoramica appunto eh, generale sulle nuove tendenze dei eh, consumatori e eh, del resto anche sulla disciplina e la regolamentazione appunto eh, dell'open finance. Ora entriamo nello specifico parlando proprio dei servizi di eh, CV. voi eh, state rivoluzionando appunto, avete già rivoluzionato il sistema eh, del pagamento digitale. Ecco, eh, innanzitutto come è stato possibile realizzare questo cambiamento? Beh, eh, CB ha una lunga storia, una lunga tradizione di più di 20 anni eh, di eh, diciamo collaborazione aggregativa con i propri soci, soci clienti. Oggi noi siamo una società eh, consortile che annovera tra i suoi, i suoi soci tutte le banche italiane che poi sono i nostri clienti, quindi noi ci muoviamo in un mercato captive e eh, sviluppiamo servizi, insomma servizi di, di Digitali, piattaforme, infrastrutture siamo sostanzialmente un hub per l'innovazione eh, tecnologica questi servizi sono eh, offerti ai nostri clienti banche, intermediari, finanziari affinché eh, questi ultimi possano offrire a loro volta verso cittadine, imprese e pubblica amministrazione ulteriori servizi di pagamento o di scambio eh, documentale quindi noi ci muoviamo nella cosiddetta eh, area del B2B2C quindi il business to business to consumer e in questi anni noi abbiamo veramente innovato contribuendo a questa spinta evolutiva del comparto eh, finanziario supportando e trainando il cambiamento e soprattutto quello che noi definiamo percorso di innovazione collaborativa nel mercato transazionale dei pagamenti. E noi perché eh, insomma riusciamo in questo percorso così eh, sfidato? oserei dire anche tortuoso in alcuni momenti perché abbiamo questa tradizione collaborativa e abbiamo nel nostro DNA la consapevolezza e la dimostrazione con servizi sviluppati in più di 20 anni che eh, il successo di un ecosistema si raggiunge quando tutti gli attori dell'ecosistema, infrastrutture, clienti e, e fornitori di servizi eh, Evidentemente sono in grado di dialogare la stessa eh, lingua mm -hmm. tecnica, quindi la, la semantica, la standardizzazione, condividere gli stessi modelli di servizio, quindi gli stessi servizi e soprattutto eh, fare in modo che questo percorso di innovazione eh, sia eh, effettivamente promosso attraverso una governance centralizzata eh, che è la nostra eh, DCB. Questo nella piena eh, consapevolezza che l'innovazione collaborativa eh, porta successo a tutti coloro che vi partecipano, sapendo che i tutti i servizi che noi sviluppiamo appartengono ai servizi dell'economia di rete, dove il successo di un servizio non è nel servizio stesso o nella sua innovazione, ma nella portata eh, di capacità di avere tutto l'ecosistema aggregato a quel servizio, affinché effettivamente un cliente possa chiedere un moda una modalità di pagamento indistintamente dalla, dalla banca offerente. Questo rende sì possibile un, una rete di accettazione, una rete evidentemente che promuove poi la usabilità eh, del, dei servizi promossi da CBI. Chiaro, ecco, Si tratta dunque di una moltitudine insomma, di, di soggetti coinvolti come ci ha spiegato bene nella sua panoramica. Abbiamo appunto parlato dei servizi offerti eh, da CBI ma le chiedo quali sono nello specifico poi i vantaggi che le imprese e i cittadini riescono a ottenere grazie ai vostri servizi. Bene, uno, uno che amo insomma, sicuramente menzionare anche per il valore che sta generando è sicuramente nel comparto eh, consumer è sicuramente il servizio Sibilla è un servizio eh, di eh, multibanca quindi è un servizio eh, multibanca e multicanale quindi offerto da tutte le banche italiane eh, su più canali quindi dall'internet banking, dal mobile banking dall'ATM e consente ad un cittadino la ricerca e il pagamento digitale di bollettini sia verso aziende private, parlo di utilities, relativa a luce, gas, acqua, assicurazione, sia verso le pubbliche amministrazioni con avvisi di pagamento PagoPA, per esempio per pagare cartelle esattoriali, ticket sanitari, tasse scolastiche, l'Atari e molto altro di più. Se eh, pensiamo che questo servizio ha eh, ovviamente grazie ai numeri e anche sulla spinta della pandemia come richiamavo in apertura ha consentito questo anno a più di 10 milioni di cittadini di pagare bollettini verso 20.000 20 eh, pubbliche amministrazioni e verso 150 eh, fatturatori privati. In particolare mi fa anche Piacere condividere oggi con voi il fatto che questo servizio il SIBIL abbia anzitutto registrato rispetto allo scorso anno una crescita dell'80%, arrivando a 150 milioni di bollettini pagati e che questo numero rappresenta eh, circa un quinto dei pagamenti verso la pubblica amministrazione. Quindi siamo sicuramente un canale di riferimento. Aggiungo poi che con grande orgoglio il servizio Sibille è stato anche insignito del miglior diciamo del miglior servizio in Italia campioni eh, del servizio di, eh, di pagamenti smart 2023 questo eh, premio ci è stato riconosciuto dall'istituto tedesco tedesco di qualità e finanza insieme alla testata repubblica perché eh, ha effettivamente contribuito sulla base eh, di molte eh, indagini condotte presso i cittadini ha consentito proprio eh, questa facilitazione di accompagnare e di trasformare abitudini di pagamento dei cittadini. Invece il lato corporate eh, mi fa eh, sicuramente piacere menzionare uno dei servizi da cui poi tutto nasce, che è il corporate bank interbancario, da oltre eh, 30 anni sulla scena del panorama finanziario italiano con oltre 3 milioni di imprese multibancarizzate che oggi non si recano più Oggi, ma ormai da 30 anni, non si recano più in banca per compiere eh, tutti i pagamenti e gli incassi presso tutte le banche con cui hanno rapporti di conto corrente. E quindi tutta la messaggistica, le funzioni, la rete, la standardizzazione e tutta la governance e l'infrastruttura è da noi eh, governata. E sempre sul lato corporate, sfruttando le potenzialità dell'open banking, che richiamavo essere, strate, essere state tracciate. Dalla Payment Service Directive 2 noi abbiamo allacremente lavorato eh, a. Su diversi fronti. In primis abbiamo lavorato per consentire, ad esempio, alle imprese di eh, insomma, per mh, cercare di preservare comunque di supportare la pubblica amministrazione nella verifica tra intestatario del conto corrente e, e le, diciamo le informazioni fiscali. E noi abbiamo rilasciato il check-IBAN eh, sia a livello domestico che internazionale e questa è una. Ehm, diciamo è una semplice modifica è molto booleana, quindi è un ok, ok, tra questa conto corrente e intestatario che evita proprio di commettere errori e di pagare sostanzialmente qualcun altro avendo un IBA eh, errato oppure di eh, contrastare tutti i processi di di phishing o, o di alterazione per eh, motivi fraudolenti che eh, purtroppo stanno eh, interessando moltissime eh, aziende. Ora a questo mi fa anche eh, piacere che con questo servizio noi abbiamo attivato anche una eh, bellissima partnership con eh, SurePay, quindi un player internazionale che eh, sta effettivamente dando una spinta significativa al percorso di internazionalizzazione dell'azienda. Dell Ecco beh sicuramente insomma vi state muovendo eh, nell'ambito della semplificazione di una maggiore sicurezza come ha ricordato naturalmente anche di un grande eh, risparmio di tempo un vantaggio enorme e per le aziende e per i singoli eh, cittadini questo eh, sicuramente insomma vi è stato riconosciuto appunto anche attraverso il premio e ha parlato proprio del percorso di internazionalizzazione che state intraprendendo e proprio nella motivazione al premio assegnato a CBI si legge dell'avvio di nuove parti Partnership di livello internazionale che hanno permesso proprio alla vostra realtà di esplorare in modo virtuoso altri mercati europei. Ecco, ci vuole parlare proprio di questa nuova frontiera e naturalmente anche di tutti i servizi che si accompagnano. Sì, è chiaro che oggi con un quadro uh, regolamentare che disciplina a livello europeo un mercato, un mercato quindi ben, ben al di là dei nostri confini oltre alpe, oggi noi abbiamo la sfida di definire servizi che siano eh, ex ante interoperabili a livello internazionale. Quindi l'accordo sviluppato con la partnership olandese di SurePay che è leader nei servizi di confirmation API, ci dà proprio la spinta verso, verso questo percorso di internazionalizzazione che noi da tempo abbiamo intrapreso e che ha, diciamo, mira ad estendere eh, queste partnership con più soggetti con più paesi proprio nell'ambito dell'open banking noi stiamo disegnando ad esempio ulteriori servizi a valore aggiunto in questa in questa direzione un altro eh, servizio che si appaia a, al check iban si chiama proprio il name check quindi dare una convalida tra la titolarità eh, dell'Iban e il suo nome ehm, che è un gradiente diverso rispetto all'Iban Check proprio quando eh, ad esempio ci si trova all'estero e ovviamente il codice fiscale è un'informativa assolutamente italiana che non troviamo in altri paesi e quindi questo è proprio per favorire, per dare certezza al cittadino al cliente, all'impresa eh, nel momento in cui dispone un pagamento di eh, pagare esattamente il Proprio eh, creditore. Ora aggiungo che eh, in questo ambito si stanno poi muovendo nuove direzioni, come la spinta richiamata in apertura della Commissione europea in tema di instant payment. Eh, quindi è, è sul tavolo eh, una bozza eh, di disegno, volta di disegno ovviamente di regolamento, volta proprio ad introdurre questo obbligo degli instant payment a livello almeno europeo. Quindi noi lavoriamo con questa eh, direzione. Altro tema è. Lo smart onboarding è un servizio che vuole proprio aiutare a livello domestico internazionale il processo e quindi la semplificazione per eh, sia l'impresa ma anche per, eh, per il cliente, pro, diciamo la semplificazione, la semplificazione dei processi di eh, richiesta di, di servizi digitali. Quindi, quando, ad esempio, io sottoscritta richiedo un servizio eh, su una, sul sito di un di, una, di un fatturatore o piuttosto di un servizio digitale non, darò, non sarò richiesta di compilare tutti i miei dati ma questi dati potranno essere forniti direttamente su mia autorizzazione dal mio intermediario finanziario e questo farà sì che eh, chi riceverà questi dati e quindi il merchant potrà ad esempio evitare frodi piuttosto avere una certezza sulla titolarità di quei dati perché forniti da una banca che come sapete segue i processi di verifica dei clienti attraverso ehm, ovviamente percorsi di New York customer. Stiamo poi lavorando verso uh, un altro, cioè avendo anche insomma sempre a mente le esigenze per eh, per le corporate, per le aziende da un lato di smobilizzare il proprio working capital ma dall'altro anche degli intermediari finanziari di eh, fornire il proprio anticipo fattura ad aziende però attraverso un percorso mh, che sia ovviamente in linea con eh, le, le, diciamo insomma, evitare azioni fraudolente di terzi noi stiamo lavorando sul progetto eh, mh, di database eh, controllo anticipo fattura che è stato inserito proprio recentemente in sandbox regolamentare istituita presso il MEF gestita proprio in coordinamento con la Banca d'Italia, con la Consob, con l'IVAS ed ha eh, ovviamente l'obiettivo eh, eh, di favorire questo percorso e di eh, contribuire ad una diciamo ad un'azione di trasparenza verso tutti gli intermediari eh, che si accingono ad anticipare fatture e quindi evitare che questa sia eventualmente anticipata più di una volta quindi il percorso sì, è come è tema della trasparenza essere, della, è della sicurezza variegato. assolutamente ecco tornano appunto dicevo eh, il tema della trasparenza della sicurezza della rapidità naturalmente anche eh, della gestione insomma appunto dei, dei servizi e veramente ormai ecco la lista è davvero lunga eh, dottoressa Frattini passi di tutte le iniziative che state eh, portando avanti in questo momento e altre ce ne saranno poi per il futuro ne parleremo naturalmente nell'ultima parte eh, dell'intervista però volevo tornare anche ecco, al suo premio quello eh, individuale perché appunto abbiamo parlato eh, di CB e dei servizi appunto che vengono gestiti collettivamente dalla vostra impresa ma poi ecco c'è anche un suo lavoro proprio addirittura lei è stata definita come la donna che traghetterà l'Italia verso le nuove sfide eh, dell'open banking ecco le chiedo innanzitutto a partire insomma da questa definizione così importante se l'Italia a livello europeo riuscirà innanzitutto a colmare il gap rispetto alla trasformazione digitale e potrà soprattutto ecco, nel futuro ma già anche nel presente presentarsi come protagonista di questa rivoluzione guardi eh, grazie ovviamente mh, mi ha molto onorato ricevere un personale riconoscimento io non mi sento come individuo come donna che autonomamente può traghettare un percorso di innovazione io credo che il mio lavoro sia quello di contribuire ad un percorso aggregato affinché l'innovazione sia portata insieme e in parallelo da una moltitudine di soggetti cercando di eh, far dialogare tutti questi soggetti e le assicuro che sono moltissimi quindi ecco se vogliamo eh, mi sento sicuramente onorata per aver, eh, per aver ricevuto un'azione una, un di merito proprio sull'impegno che è un impegno di un collettivo. Ecco, io credo che l'Italia stia facendo grandi sforzi, eh, ma soprattutto lo lo sta facendo sia il settore finanziario ormai da, da tantissimi anni con gli investimenti che compie a livello eh, eh, a, architetturale, a livello di A&T, ma vi sono dei segnali chiari, dei segnali chiari eh, proprio del recupero dell'Italia eh, che sta eh, effettuando attraverso l'indice chiaro, eh, il DESI, l'indice di digitalizzazione dell'economia e della società che Diversi tempi fa ci posizionava intorno al 27 posto, oggi noi siamo al 18 posto tra i 27 paesi eh, dell'Unione eh, Europea. Quindi abbiamo fatto molta strada, ma molta ancora ne dobbiamo fare. E certo, l'accelerazione la, evidente eh, che abbiamo avuto per, per effetto della pandemia, l'adozione eh, sicuramente del PNRR, le tutte le riforme previste eh, dallo stesso eh, continueranno a dare una, una, una, eh, una spinta fortissima e quindi un impulso ulteriore alla digitalizzazione sia dei servizi finanziari, ma lato senso dei servizi verso, eh, verso la pubblica amministrazione. Lo abbiamo letto, lo abbiamo sentito, ma mi sento ovviamente eh, di voler eh, ribadire l'importanza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che rappresenta un'opportunità eh, imprescindibile ed imperdibile di investimenti e riforme per il nostro Paese, proprio per riprendere un percorso di crescita economica che sì. sia duraturo e persistente e sostenibile e che vada a rimuovere gli ostacoli che hanno per tanto tempo Bloccato eh, l'Italia. Eh, ricordiamo che tra le sei missioni definite nel PNRR, il PNRR, abbiamo la prima a cui è destinato addirittura il 27% delle, delle, delle risorse. Eh, riguarda proprio i temi della digitalizzazione, dell'innovazione e della, della competitività e cultura. Quindi insomma, noi non possiamo, eh, non possiamo più prescindere da queste due transizioni gemelle ovvero la trasformazione eh, eh, diciamo verso il green ma anche verso la sostenibilità e quindi verso la digitalizzazione. Tutto questo anche come comparto finanziario lo si deve accompagnare da che cosa? Da una eh, ulteriore e innovata cultura eh, digitale Attraverso come? Attraverso continui confronti, continua con, mh, comunicazione, e, ma anche formazione, eh, disseminazione, conoscenza e cercare di contribuire al processo di eh, disseminazione evidentemente di quelli che sono i temi chiave e come il cittadino non solo deve conoscere gli strumenti, come li deve usare ma come anche proteggersi da tutti i meccanismi di frode a cui purtroppo noi tutti con tentativi di phishing che subiamo ogni giorno siamo evidentemente attentati con la tecnologia quindi un uso consapevole e, e ovviamente attento della potenzialità infinita della stessa tecnologia per incoraggiare le imprese e i cittadini nell'utilizzo di questi servizi digitali Ecco, quindi il lavoro è veramente importante, importante e, sì, sì, sì. e stiamo la, diciamo contribuendo un, in questo dibattito. Sotto in la, questo la, la spinta gentile, la definirei così, eh, dell'Europa e del PNRR che appunto eh, invita eh, i paesi membri dell'Unione in questo processo eh, verso la digitalizzazione, io mi sono segnata anche, non, non lo sapevo, un dato ecco, che, che mi ha fornito lei adesso, ovvero del nostro diciottesimo posto sui 27 paesi eh, dell'UE, Beh, diciamo insomma poco dopo a metà classifica, eh, importanti passi sono stati fatti ma come ha sottolineato anche lei dottoressa in realtà altri eh, ne devono essere compiuti e naturalmente qui ecco, eh, parliamo di futuro perché la digitalizzazione propone veramente delle sfide continue non solo per il presente ma proiettandoci già per gli anni a venire ecco quali sono le sfide del futuro di CBI? B ha davanti un percorso sicuramente di ulteriore trasformazione, abbiamo davanti almeno tre driver su cui io mh, mi sento di sottolineare eh, con voi le attività. Da un lato abbiamo proprio nel prossimo anno l'obiettivo di eh, diciamo, innovare le architetture, quindi abbiamo un importante progetto di trasformazione infrastrutturale eh, proprio per eh, fare in modo che tutte le architetture, quindi tutte le piattaforme gestite su cui poi si poggiano tutti i servizi offerti alle banche possano eh, essere eh, a questo punto possano eh, sfruttare appieno la tecnologia del cloud attraverso quindi un unico cloud eh, privato e dedicato poter, eh, insomma evolvere sempre più e con dinamicità con uh, time to market con uh, le migliori tecniche ovviamente tecnologiche noi abbiamo la possibilità di sfruttare al meglio il paradigma dell'open banking per fare in modo che i nostri, eh, le nostre banche quindi intermediari finanziari possano sempre più con tempismo e al passo dei tempi offrire a pubbliche amministrazione cittadini e imprese servizi transazionali basati su eh, sull'open finance in tempo rea reale e proprio ampliando quello che è eh, la necessaria efficienza e sicurezza che oggi eh, i, i, diciamo eh, gli attori del mercato sono richiesti di soddisfare. A questo percorso che è ovviamente è molto sfidante per noi eh, si appaia ma è ovviamente già ne abbiamo parlato proprio il processo di eh, attivare eh, partnership internazionali guardando proprio al, diciamo, alle potenzialità dell'open finance e riconoscere eh, quei player con cui poter eh, sviluppare accordi in reciprocità e quindi i nostri servizi fare in modo che possano essere eh, di API non soltanto per per clienti e cittadini italiani ma anche eh, per quelli oltre Alpe e sempre eh, guardando alla user experience guardando a quello che eh, effettivamente interessa poi a, a, alle banche cioè sviluppare e innovare ma rendere eh, la, eh, diciamo, la customer journey sempre, eh, sempre più semplificata e sempre di soddisfazione abbiamo poi mh, insomma in tutto questo percorso molto a cuore il lavoro verso la pubblica amministrazione. Noi siamo un player che, eh, che abilita a tutto il mondo finanziario una semplificazione verso, eh, verso la l'APA e quindi con questo uh, percorso noi ci sentiamo un player di riferimento anche per, uh, eh, per la stessa azienda uh, Pago.pia. Uh, mi sento anche di dire che una sfida che, ci, um, che la voglio considerare trasversale è proprio eh, quello di lavorare tenendo conto degli obiettivi di environmental, social and governance, cioè gli obiettivi ESG che debbono eh, essere il mantra con cui snodare il modo di lavorare non soltanto verso eh, i player, verso quindi i propri clienti e verso gli stakeholder ma soprattutto all'interno, quindi fare in modo che la stessa azienda guardando eh, ovviamente la, guardando, guardando si sì, uh, uh, proprio nel nel modo come organizza il lavoro, il modo come eh, diciamo, i dipendenti lavorano all'interno, eh, eh, diciamo, l'inclusione e l'abbattimento delle diversità, diversità non solo di genere ma anche ma soprattutto eh, di competenze, cercare di eliminare ogni elemento eh, che possa effettivamente eh, ostacolare un percorso virtuoso del raggiungimento esatto. di obiettivi. Eh, ISG e della relativa compliance. Poi può anche immaginare che. Questo percorso per noi è fondamentale anche tenendo conto che siamo eh, un soggetto sorvegliato dall'autorità di vigilanza ai sensi del 146 del testo unico bancario e in qualità di eh, struttura e di infrastruttura determinante eh, del settore finanziario per la normativa d'ora noi abbiamo tutto l'interesse normativo e proprio metodologico per fare in modo che il nostro lavoro sia eh, fondante anche per il raggiungimento degli obiettivi proprio dei nostri clienti di compliance alla, alla, normativa, eh, alla normativa vigente. Quindi, mi sentirei un pochettino di, eh, così di sintetizzare che eh, effettivamente come ci eh, ricordava l'imprenditore Enzo Ferrari eh, certamente il futuro <ride> è, è, è sempre nelle mani di chi cerca e sa anticiparlo no? quindi noi dobbiamo guardare al percorso di innovazione tenendo conto di tutti questi driver Certo, voi eh, mi sembra proprio che andiate contro, insomma incontro al futuro con eh, grande eh, prospettiva insomma no? di certo non lo subite ma anzi lo anticipate con tutte le iniziative tutte le, le sfide che eh, dei by Bay riuscite ad affrontare quindi ancora davvero eh, tanti complimenti eh, a cbi un'eccellenza appunto eh, dell'italia nel settore naturalmente dei pagamenti digitali nel settore dell'innovazione e eh, della leadership io ringrazio ancora la dottoressa eh, liliana frattini passi direttore generale di cbi per questo bel approfondimento e naturalmente l'aspetto ancora sia sul palco di Palazzo Mezzanotte per altre premiazioni sia qui in studio per continuare a parlare delle evoluzioni dell'Open Finance. Grazie davvero per essere stata nostra ospite. Grazie, grazie di nuovo a Fonti TV, alle Fonti TV per questa straordinaria opportunità. Grazie, grazie. e a presto.